Abbondanza e lussi di una vera e propria corte romana. Vi attendono. Siete catapultati a migliaia di anni fa. Questa destinazione porta a benessere a chi intraprende il viaggio. Si inizia con flussi d'acqua in piccole fonti sparse nei grandi ambienti. Si calpesta il marmo mentre i soffitti sono stravaganti cassettoni. Le sontuose vasche e piscine come la stanza del sale si integrano nel percorso di godimento e benessere che trovi con i bagni di vapore e di calore. Una miscellanea di lusso e opulenza antica degna dei più estrosi e sapienti architetti dell'epoca. Vivi la suggestione di una festa molto privata in un'antica villa romana. Dimentichi e incuranti del tempo attuale.